Scopri le novità di Parallels Desktop 18. Parallels Desktop integra perfettamente il sistema operativo Windows sul tuo Mac. Visita parallels.com barra desktop per saperne di più.